Okay. Well, welcome everybody uh, to the uh, ProTrader webinar series here today with Enrico Stucchi. Um, I'm going to let him read uh, his, uh, his bio here uh, to you guys to give uh, the background since uh, uh, this webinar is in Italian. Uh, I could do a little bit of Italian, but uh, probably won't give it justice here. So uh, I'll, I'll let Enrico uh, go through that. Um, if you are interested in Bookmap, you can see bookmap.com here, our Twitter page. Uh, and uh, you can reach out to us at support at bookmap.com, okay, for more information. Uh, and then I need to go through the risk disclaimer here uh, as well. Trading futures, equities, and digital currencies involves substantial risk of loss and is not suitable for all investors. Past performance is not necessarily indicative of future results. Uh, and then if you're interested uh, in reaching out to Enrico, uh, here is his email, his Facebook page, uh and then special uh bookmap offers uh that um, are through him okay that you cannot get through the bookmap.com website uh i will periodically place these into the chat in go to webinar if you are interested so you can click on the links directly uh from there you do not need to uh, to write these down and copy them uh so uhbbene allora iniziamo e give the presentation to you um Screen and, okay. and take it away. Ok, okay buona, buonasera a tutti, scusate i picchi piccoli disguidi tecnici, spero che mi sentiate e date un feedback se sentite. Sì, va well, bene. Ok, um, vedete che, che cosa vedete sullo schermo? Perché ho più, più schermi aperti, eh, quindi immagino che guardiate la, la piattaforma in questo momento. Corretto? Do you see, see book map now? Yes. On my screen? Ok, perfetto. Allora, eh, io mh, cercherò di fare vedere la piattaforme e di non usare eh, slide, usarle meno possibile. Eh, giusto qualche slide introduttiva. Il primo è il disclaimer che ci ha già, già letto Bruce, ma che vi traduco in italiano in maniera un pochino più eh, semplice. Eh, a fare trading si possono perdere soldi, Spesso, e questo succede molto spesso, visto che la maggior parte dei retail perde soldi, sono le statistiche che conoscete bene, e se ne possono perdere anche parecchi. Quindi cliccare senza una condizione di causa nuoce gravemente alla salute del portafoglio. Chi clicca lo fa sul rischio e pericolo e io non vi sto invitando a farlo. Ultima cosa: se qualcuno eh, vi racconta che sta guadagnando, non significa che sia vero o continuerà a farlo, e non significa che copiando la sua operatività guadagnerete anche voi. Ok, tolta questa cosa qui, diciamo, formale, eh, vi, vi racconto subito quello che, di cui parleremo stasera, perché una cosa che vi dà estremamente fastidio quando eh, inizio a guardare un webinar, o un video su YouTube, è non capire se perderò tempo a guardarle fino alla fine oppure se ci sarà qualcosa di interessante. Quindi, per, eh, affinché possiate scremare, vi racconto eh, quello di cui parleremo oggi. Questo è un, un webinar introduttivo alle funzionalità di una piattaforma. Quindi vi mostrerò eh, come funziona e cosa serve Bookmap e eh, perché ho deciso di, di utilizzarla, per quali stili di trading è adatta e per quali non lo è, perché non è una piattaforma perfetta, è una piattaforma che funziona per determinati stili di trading e per determinati strumenti finanziari e in che cosa è diversa da altre piattaforme, diciamo di tipo convenzionale, quelle classiche con i chart eh, a candela o a barre, o anche quelle specifiche per l'analisi dei volumi. Eh, cosa si riesce a vedere sulla piattaforma, che vantaggi porta, vedremo quindi i pregi ma anche qualche difetto e eh, lo farò in maniera trasparente. Eh, cercheremo di vedere anche qualcosina relativamente alla meccanica del mercato, cioè come il volume sposta il prezzo e perché, Vedremo di analizzare anche il discorso di, eh, dei data feed, dei broker disponibili che possono essere connessi con la piattaforma, alcuni settaggi, vedremo anche dove approfondire lo studio di questi argomenti qualora questi argomenti abbiano suscitato un po' del vostro interesse e poi vedremo anche eventuali argomenti di prossimi webinar qualora sempre questo qui abbia suscitato un po' di vostro interesse. Eh, perché eh, questo? Perché oggi purtroppo eh, devo darvi un po' l'ABC di come funziona la piattaforma, altrimenti se incominciassi a farvi vedere quali sono i suoi utilizzi pratici, ma voi non, ha, non capite cosa sono gli elementi che, ci sono, che sono visualizzati sulla piattaforma stessa, fareste molta fatica a seguire. Quindi la parte più pratica e operativa purtroppo la dobbiamo lasciare per, ehm, per altre occasioni, che spero ci siano, qualora se la cosa vi interessa. Vedremo anche una... Provo sul prezzo che ci propone Google e alla fine faremo una questione, una sessione di, di domande e risposte, se ci sarà il tempo. Allora eh, vi dico che ci sono alcune conoscenze di base che io darò per scontate per poter parlare della piattaforma. Quindi spero che tutti quanti conoscono la differenza tra gli ordini limit e gli ordini market. E questo sembrerebbe una cosa banale, ma in realtà eh, chi per esempio è abituato a lavorare eh, con il Forex e il CFD, eh, il concetto di ordine limite e di ordine market già sul, sul Forex è abbastanza aleatorio, perché non esistono veri ordini limite, in quanto eh, quando si è diciamo, fillati eh, con un ordine sul Forex lo si è sempre dall'altro lato, quindi nel senso se io voglio comprare sono fillato al miglior ask. E se, voglio, eh, se voglio vendere sarò affidato a miglior bit, quindi non necessariamente sul livello eh, che è il più basso del bit ask in quel momento. Eh, lo stesso discorso vale per il discorso del, del book, cioè il book verticale, che in inglese si chiama il DOM, cioè Depth of Market, e come funziona anche un time and sales. Uh, Dico anche che mh, gli ordini stop non si vedono, l'ho messo in grigio chiaro perché in teoria dovrebbe essere una cosa nota, ma eh, forse non lo è per tutti. Sarebbe bene anche avere un minimo di conoscenze sul mondo dei volumi, su cos'è il volume delta, cos'è il volume profile e un po' di base dell'order flow analysis perché questa piattaforma permette sostanzialmente di fare analisi dell'order flow. E la prima cosa che vi dicevo volevo raccontarvi è perché io ho, sono passato ad utilizzare alcuni mesi fa questa piattaforma con cui mi sto trovando molto bene. Qualcuno di voi che ha la, la sfortuna di conoscermi, sa che io sono sostanzialmente un trader eh, sistematico. Perché? Perché eh, mi sono reso conto tanti anni fa che se eh, non ho un vantaggio dalla mia parte, quindi se non ho un cosiddetto edge. Senza dalla mia parte, riuscire a guadagnare o a vivere eh, di trading è estremamente difficile, perché il, il prezzo ha un andamento eh, molto diciamo casuale, non totalmente casuale, altrimenti non avrebbe alcun senso cercare di battere il mercato o di fare trading. Però la diciamo, casualità è sicuramente predominante nell'andamento dei prezzi. Ora, senza stare a, a vedere, ad andare a rifangare teorie di random -the walk theory o una cosa del genere. Questo è un aspetto diciamo, che probabilmente è noto a tutti. Quindi io ho sempre cercato di trovare qualche cosa che mi desse il vantaggio di riuscire a diciamo, dibattere la monetina nella scelta, se andare lungo o andare short sull'operazione. E quindi ho cominciato a cercare sulle serie storiche, per esempio dei bias temporali, come potrebbero essere so, l'andamento tendenzialmente realzista del gold il venerdì, tendenzialmente ribassista del petrolio il lunedì, Uh, oppure le stagionalità delle materie prime, quindi il fatto che il gas, per esempio, naturale salga di prezzo durante l'inverno o durante l'estate e scenda in primavera e in autunno, oppure l'analisi del, del comportamento delle sessioni, cioè spesso e volentieri si verificano i cambi di sessione, quindi quando si passa per esempio dalla sessione europea alla sessione americana si possono vedere dei eh, cambiamenti di direzione improvvisi derivanti dal fatto che la palla passa da un'altra parte, quindi se ad esempio il mercato è sceso molto durante la sessione europea o asiatica, eh, diciamo, tendenzialmente, a parte in giorni come questi, eh, gli americani poi reagiscono e tendono a spostare il mercato verso l'alto. La, però la, veramente l'aspetto diciamo più importante di tutti quelli che ho sempre cercato di analizzare è cercare la natura prevalente dello strumento finanziario, cioè uno, gli strumenti finanziari possono avere eh, delle nature più, più forti eh, che altre, ad esempio eh, alcuni strumenti hanno una trend follower piuttosto marcata, ad esempio se prendiamo gli indici americani negli ultimi 100 anni la tendenza è abbastanza evidente, eh, alcuni strumenti invece per esempio in, anche in intraday o su qualche giorno hanno una tendenza a agire bene ai breakout, quindi vanno comprati sulla forza e venduti sulla debolezza quando ehm, superano dei livelli di supporto di resistenza critica. Esempi di questi tipi possono essere il petrolio, eh, l'oro o la benzina, il platino, il palladio, sono tutti eh, strumenti che hanno una forte tendenza a precaria. Oppure ci sono quelli che hanno Tendenza a reggere bene i movimenti di tipo volatility breakout, cioè quelli in cui sostanzialmente io lavoro sull'accelerazione, quindi non c'è la, la rottura di un livello di supporto e resistenza, ma eh, mi conviene entrare quando vedono l'accelerazione del prezzo. Il gas naturale, ad esempio, è uno strumento che risponde molto bene a strategie di, di tipo volatility breakout. E poi ci sono gli strumenti che invece registrano bene alle strategie mean reverting e quindi eh, tendono a ritornare verso... Eh, un, un, chiamiamolo un valore di equilibrio quando il prezzo si distacca molto da questo valore tendenzialmente prodotti diciamo che sono più pesanti come esempio 500 IS yes, per esempio può avere un comportamento mini reverting specialmente eh, dal basso verso l'alto quindi comprare eh, le, le sue discese quindi buy the deep. questo non sempre funziona in questi giorni evidentemente è un pochino più complicato quindi questa è la logica con cui io mi sono sempre approcciato ai mercati. Allora, volevo però riuscire a trovare un metodo per riuscire a qualificare meglio il comportamento, per esempio dei breakout o dei volatility breakout o delle inversioni sugli strumenti finanziari in intraday. Quindi volevo cercare di ottimizzare i miei ingressi eh, sapendo che questi strumenti hanno queste caratteristiche particolari. Quindi ho, eh, mi sono approcciato da alcuni mesi al mondo, qualche anno, diciamo, al mondo del, dei volumi, e mi sono poi imbattuto finalmente nella piattaforma Bookmap, che mi eh, fa vedere esattamente quello che io volevo vedere. Vi dico subito, prima di passare a fare, anzi, se riesco nel frattempo. Vi faccio vedere anche cosa, cosa sta facendo la piattaforma, vi dico anche per quale stile di trading questa piattaforma si, si considera più adatta e, que e quella in cui è meno adatta. È una piattaforma perfetta per chi fa intraday, quindi dei trader che vuole approfittare dei movimenti intraday e che vuole possibilmente chiudere le sue posizioni fine giornata e andare a letto tranquillo. Però posso essere utilizzata anche, io sono per esempio, faccio parte di questa categoria, anche dagli swing trader, cioè chi vuole cercare di eh, ottimizzare in intraday ingressi e uscite di posizioni che invece eh, vogliono, hanno un orizzonte temporale di tipo medio periodo, da, da qualche giorno a qualcosa di più. Soprattutto è utile per chi vuole comprendere le logiche di causa-effetto dei volumi che spostano il prezzo. Io devo dire che da quando ho iniziato a utilizzarlo, credo di aver imparato tante cose che in questi quasi vent'anni di carriera forse non avevo compreso. Quindi eh, devo dire che questo è sicuramente un aspetto veramente importante, l'aspetto la, la, didattico di che cosa ti insegna una piattaforma di questo genere. È una piattaforma che, però, lavorando proprio sulle time frame brevi, anzi, sul singolo eseguito è forse meno adatta per chi fa trading di medio e lungo termine con orizzonti temporali di qualche mese. Eh, non è una piattaforma che va bene agli analisti tecnici, cioè non è una piattaforma per disegnare trend line, per indicatori, oscillatori, Fibonacci, o roba del genere, è tutta roba che addirittura nella piattaforma non c'è. Eh, quindi è una piattaforma estremamente pulita che non possiede dei fiusi delle caratteristiche di, anal di analisi tecnica non è neanche una piattaforma che permette l'analisi del cosiddetto volume profile multi-day, quindi ad esempio chi vuole vedere l'andamento del, della distribuzione dei volumi eh, negli ultimi 30 giorni comunque, fa molta fatica, quindi occorrono integrare eventualmente queste, queste informazioni con altre piattaforme eh, più semplici, ce ne sono tante sul, sui volumi, e non è neanche una piattaforma adatta al diciamo, all'analisi dell'order flow con altri strumenti tipo il footprint. Eh, non so se lo conoscete, il footprint è un, una metodologia sostanzialmente di analisi del, dell'order flow eh, basata su um, candele, diciamo, che sono candele o a tempo o a volume o a ordini o a range, eccetera. Eh, non è questa la, la piattaforma che fa questo genere di cose, perché va molto più in dettaglio di quello che secondo me è un footprint. Questa piattaforma è adatta anche ad alcuni strumenti finanziari e non lo è ad altri. Eh, io la uso sulle azioni americane. Perché? Perché le azioni americane sono disponibili eh, come flusso di dati per essere connessi a Bookmap e la utilizzo anche per i future, future quindi del, tutto del mondo CMI, quindi CME, C-Bot, NYMEX, COMEX, tutta la famiglia del, del cosiddetto CME ma anche, volendo, si possono connettere i flussi del, dell'ex-Nibot, cioè dell'ICE, dell'ICE-US, quindi cacao, cotone, eccetera, eccetera, e dello Eurex, o Eurex, che di si voglia, quindi DAX, Bund, eh, BTP, AeroStrox 50, eccetera. Eh, va bene anche per le cryptocurrencies, quindi con le, le criptovalute che ehm, tramite diversi, diciamo, exchange eh, non regolamentati ehm, che, che che fanno lo scambio di, di cryptocurrency. invece non è adatta al forex perché il forex no, è un mercato VC quindi non, non è adatto ma nei volumi non è adatto ai, ai CFD e eh, dicendo però che attenzione anche se non posso collegare CFD ovviamente io posso fare trading con le informazioni che ottengo da bookmap sul CFD ad esempio io posso guardare il che ne so il futuro del Nasdaq e poi lavorare sul CFD del USTEC100 o come si chiama l'equivalente CFD. Il, sul mondo del forex ho qualche dubbio in più perché esistono i future valutari come non so, 6E, 6J eccetera che sono i future delle principali eh, valute contro il dollaro eh, che però francamente non hanno la stessa liquidità che ha il mercato spot de, del forex e neanche di altri prodotti che non sono dati retail come gli swap, i forward, contract che in realtà muovono la maggior parte dei volumi del mondo forex. Non ad azioni e future che non dispongono almeno attualmente di eh, data feed, quindi di flussi dati, di quindi lo dico subito visto che siamo in Italia, azioni italiane e future del FIB eh, non si possono connettere attualmente a Bookmap. Esistono delle cosette API, cioè delle interfacce per diciamo, connettere altri fornitori di dati, però io attualmente non ho mai provato a farlo, quindi non so se sia eh, oggettivamente possibile. Eh, bookmap, è, cominciamo a vederla magari, è una, um, non è una rappresentazione esotica del prezzo con roba tipo... Barre, a volumi, a ordini, a NT, a range, oppure l'elenco, i calci, point in figure, eccetera. È una piattaforma che invece fa vedere la, eh, gli eseguiti a livello atomico e la liquidità. Infatti, la, la pubblicità di Bookmap dice che è una piattaforma che eh, mostra la liquidità del mercato. Okay? Secondo me eh, dovrebbero aggiungere anche una piattaforma che mostra il flusso degli eseguiti a livello atomico, cioè si riescono a vedere gli eseguiti con un livello di zoom che è incredibile, fino al meno del microsecondo, in realtà si arriva a circa 250 eh, nanosecondi. Ricordo che il microsecondo è il milionesimo di secondo e il nanosecondo è il miliardesimo di secondo. Vi faccio vedere qui ad esempio cosa significa zoomare gli eseguiti. Al microsecondo. Io vi faccio vedere in tempo reale. Non so se riuscite a vedere il livello del, degli eseguiti, sostanzialmente di ogni ordine che viene eseguito su BID e sull'ASPIA. Questa è un, diciamo, una caratteristica estremamente eh, interessante che però potrebbe anche spaventare. Come uno dice, ma cosa me ne frega a me di andare a vedere il nanosecondo Visto che il diciamo non riuscirei in mio occhi, non riesce assolutamente ad apprezzare. Inoltre, ricordiamoci che anche se riuscissi a apprezzare, io devo fare clic, eh, se devo arrivare al CMI, devo attraversare l'oceano. e Ci sono circa 100 millisecondi, solo di velocità della luce, da, da superare. Quindi, è chiaro che è un tipo di informazione che non mi permette di fare il lavoro di un HFT, cioè anche perché per fare. High Frequency Trading occorre stare in collocation sui server di de, de Aurora del CMI per poter sperare di battere e chiaramente investire anche miliardi di dollari in, uh, in infrastrutture per cercare di fare quel genere di attività. Quindi non è questo quello che intendo fare. Però riuscire a visualizzare ehm, e zoomare l'esecuzione degli ordini fino al 1000 secondo mi aiuta per cercare di capire cosa è successo in determinati punti critici, ad esempio potrebbe essere qui sopra dove il prezzo ha incontrato la liquidità perché questo prezzo ha, da qui il mercato è salito e io posso cercare di capirlo zoomando a livello diciamo, eh, istantaneo per cercare di capire perché in questo momento non ci sono state più vendite che hanno fatto scendere il prezzo ulteriormente rispetto a questo andamento. Questo, mh, credetemi, ci, un, ci vuole un po' magari per abituarsi, per comprenderlo, però è sicuramente un aspetto veramente cruciale. Allora, eh, sostanzialmente quindi andiamo a vedere che cosa vi mostra la piattaforma e la piattaforma vi mostra delle, delle pallette e delle macchie. Okay? Questa, infatti, l'ho chiamata, soprannominata la, la piattaforma di eh, si dovrebbe dire dots, cioè punti, oppure bubbles, Forse più legate in italiano, ma eh, palle mi rendeva me meglio l'idea. Eh, ogni palla rappresenta un eseguito, anzi, in realtà eh, in questo caso è un singolo eseguito, ma è l'aggregazione di vari eseguiti, perché, come vi dicevo, posso andare a zoomare in realtà i singoli eseguiti uno per uno e eh, avere quindi un dettaglio estremamente eh, efficace dell'esecuzione dell degli ordini, quindi ho l'order flow sostanzialmente eh, per singolo eh, eseguito e le macchie invece rappresentano la liquidità, cioè sono un'indicazione visiva della, eh, degli ordini limiti presenti sul book okay? Questo in questo caso è il, è il gold, vedete che questo è il book, si ho vista per current order book, quindi il book attualmente, dove io vedo il, la presenza degli ordini limit buy chiaramente in verde e eh, sell in rosso. Quindi vedete che questa zona che ha la maggior quantità di volumi in vendita è indicata qui sopra con una eh, macchina di colore arancione. Questa è la leggenda della liquidità, cioè significa in nero, in blu sono le zone con bassa liquidità e in rosso le zone con alta liquidità, quindi io sostanzialmente posso andare a capire eh, com'è com adesso e com'era la liquidità in ogni zona del grafico, quindi quello che vedete è che la... Il, il grafico mi mostra non solo la storia dei singoli eseguiti, ma anche la storia della liquidità. Questo è, mi, mi sta dicendo, ad esempio, che eh, in questo preciso momento, alle, eh, alle 13:52, è apparsa delle liquidità sul gold a questo livello di 1643.4. Ok. Viceversa la liquidità per esempio a questo livello qua è apparsa a un altro orario, al 17.26. Ok, Quindi io riesco non solo a vedere gli, gli ordini come riesco a vedere magari in tante altre piattaforme, ma anche tutta la storia della liquidità. Allora, quindi sostanzialmente la piattaforma non fa altro che mostrare eseguiti e liquidità. Poi mi potreste dire, e sarebbe una domanda, eh, un'affermazione un anche sensata, che tutto ciò io ce l'ho già nel book e nel time and sales. Questo è parzialmente vero, se vi cerco qualcosa, vi ho messo anche il time and sales, eccolo qua. Questo è il bound, ok? Questo è il future bound, vedete che ho il book qua, ma l'ho riportato anche nella forma un pochino più tradizionale, che è questa, ok? E da questa parte di qua ho il time and sales. Okay. Eh, è vero che il book e il time and sales fan, forniscono quasi le stesse informazioni che fornisce questa piattaforma, però eh, bisogna ammettere che la capacità di leggere il book e di ricordarsi quali erano i livelli del book, quelli o quelli, livelli con altra qualità del book eh, storici, non è così semplice. Quindi o uno ha una memoria di tipo… Quasi da, da, da autismo sostanzialmente per ricordarsi che qua alle 16:40 è arrivata la liquidità a questo livello di prezzo del, del, del, del Bond, in questo caso, questo è il Bond, oppure eh, riesco a vedere quella attuale, ma ricordarmi quando è entrata la liquidità, francamente, non è così semplice. Quindi, eh, il chart mi mostra sostanzialmente la storia della liquidità sul book, e questo, questo in una piattaforma diciamo, unica con questa caratteristica. E eh, i singoli eseguiti che hanno composto quindi l'order flow. Quindi i singoli eseguiti, in teoria, li vedo anche eh, sul time and sales però anche qui sfido sostanzialmente eh, col time and sales a rendersi conto, adesso in questo momento il mercato è un pochino più rallentato, dobbiamo prendere un mercato un pochino più, più visco sicuramente che diventerà che è il Nasdaq, il Nasdaq oggi è incredibile, si muove a una velocità impressionante, e ehm, vedete come riesco a percepire sostanzialmente i singoli movimenti della, sul, della, sul, sul, sul grafico, e il time in sales in questo caso qua farei veramente fatica a riuscire a seguire l'evoluzione del prezzo. Ora, sicuramente esiste qualcuno che riesce a fare questo genere di cose, a ricordarsi a che livello è stato battuto un prezzo, eccetera. Però io qua ho la storia sostanzialmente di tutti gli eseguiti e vedete che andandoci sopra allo friso secondo, io riesco a capire, a vedere. Eh, qual era la liquidità in questo momento, in questo caso qui leggo che c'era una liquidità di 47 contratti bid a 8.996 e che è stato battuto un volume di tre, ehm, di tre contratti che hanno, che hanno colpito l'ASC, okay? perché la palla è rossa. Quindi questo è il tipo di informazione che riesco a ottenere e che francamente farei almeno io farei fatica a vedere con un semplice unione tra il book e il time and save. Vado un attimo avanti. Ok, cerchiamo di vedere attualmente quali sono gli elementi costitutivi della piattaforma. Allora, qui c'è una linea di demarcazione. faccio un freeze, vedete questa linea verticale? Questa linea verticale mi separa sostanzialmente l'attuale dal passato. Quindi questo è eh, tutto ciò che sta a destra è, eh, diciamo che, che viene battuto in questo istante è l'attuale, tutto ciò che sta a sinistra è il passato. Allora voi vedete una, eh, una linea tratteggiata rossa e verde che stanno, rappresentano il BBO, cioè il best bid e best offer, o best bid, best ask, cioè un, un miglior denaro, un miglior lettera a seconda, perché lo diciamo in italiano e in inglese. E qui avete la storia con queste linee verdi e rosse di quello che era il B&LASC eh, durante tutta la giornata. Quindi questo è il primo elemento. L'altra cosa che vedo qua è il last trade, quindi l'ultimo trade effettuato. Vedo poi gli eseguiti sotto forma di, di puntini, di pallini, okay, che sono i volume dots quindi andando sopra su ogni singolo pallino io riesco a vedere le caratteristiche di ogni singolo eseguito. Okay? Questo è un volume di 2, questo è un volume di 1, a quale preciso istante è stato fatto e se ha colpito il bid o l'ask. Okay? Se ha colpito l'ask è verde, se ha colpito il bid è rosso. Ok? Questo è il genere di dettaglio che la piattaforma mi fornisce. In basso avete anche la possibilità di vedere le volume bars, quindi le barre di volumi, quindi è un'informazione eh, volendo già presente nella dimensione del, della singola pallina, però avete anche la eh, possibilità di vederlo sull'asse delle X, sull'asse del tempo, quindi di vedere anche ad esempio i picchi di volume, Okay? vedere dove sono venuti i picchi di volume e se questi picchi di volume hanno avuto anche un'influenza sull'andamento sull del prezzo vedremo poi casmai durante la parte più pratica che ehm, questo ha un'influenza notevole sul prezzo quindi queste sono le volume bars queste sono i volume dots quindi i ehm, pallini adesso voi vedete che ehm, Sostanzialmente io a seconda dello zoom riesco a vedere le palline più o meno distinte, ma se vado a dezoomare, cercare di avere una visione di insieme più ampia, le palline hanno, sono fatte a torta di mele, vedete questa, questa qua ad esempio, vedete che è mezza verde e mezza rossa? Mezza verde e mezza rossa perché in quel momento in cui si è fermata c'erano sia ordini che hanno battuto il BID che ordini che hanno battuto l'ASK e quindi nella visualizzazione in cui posso aver avuto in un, nel giro di eh, un microsecondo qualche centinaio di migliaia anche addirittura di ordini, io sono in grado di, eh, sono in grado di vederli diciamo, su una scheda dei tempi perché dovrei avere un monitor eh, grande come una casa quindi per riuscire ad apprezzare le cose devo andare a fare lo zoom e riuscire a separare i singoli ordini. Vedete che queste palle, che adesso sono tutte verdi e tutte rosse, se io le raggruppo sotto forma di, di, di torta, dove la prevalenza del colore mi indica se sono stati battuti prevalentemente sull'asco o prevalentemente sul BID. Quindi mi, for, mi danno l'idea di quello che è il delta volume e quindi della prevalenza appunto del delta volume e la, la prevalenza del, degli ordini battuti in BID o battuti in ASCAP. Questa caratteristica di clusterizzare le cose può essere cambiata. Quindi, adesso in questo momento io mi ho settato la piattaforma nella, nella modalità in cui diciamo standard, ma eh, posso cambiarla per vedere le cose con maggior dettaglio oppure con meno dettaglio. Questa è una scelta mia. Eh, quello che potete osservare, diciamo, immediatamente è l'utilità di avere la visualizzazione storica della liquidità perché la liquidità mi indica potenziali punti di svolta del mercato, okay? vedete come tendenzialmente eh, la liquidità abbia una caratteristica particolare che fa sia da magnete, quindi attira il prezzo, sia talvolta da repulsore, ci sono dei momenti in cui la liquidità attraversa la linea della liquidità, quindi se la mangia, e devo dire che chi emette, chi fa, chi mette ordini aggressivi è più forte di coloro che si fanno colpire sul book, quindi la liquidità viene mangiata e altre volte invece in cui la liquidità respinge. Eh, poi andremo a vedere magari meglio se c'è tempo il concetto di assorbimento o di esaurimento e adesso andiamo qui a vedere come in questo preciso momento il Nasdaq sta salendo e va a cercarsi questo livello di liquidità e se se lo mangerà o meno. Mangiato e quindi il prezzo prosegue la sua corsa. Ok? In basso ho un indicatore estremamente utile che è il CVD, cioè sta per volume Delta. Quindi il volume delta cumulativo, che cos'è? È un indicatore che tutte le volte che viene colpito l'ASC, quindi la parte rossa del book per un contratto, ad esempio, sale di 1. Se viene colpito il bid, scende di 1, se 1 è la dimensione del contratto. Quindi se viene colpito l'ASC con 10 o 20 contratti, chiaramente il volume del CVD sale di 10 o scende di 10. Io quindi ho qua la visualizzazione, questa forma di grafico del CVD e questa, e questa indicazione qua che mi sta dicendo anche la... Um, la l'andamento del, del CVD dall'inizio della sessione in questo caso quindi mi dà un valore negativo quindi sono stati battuti 1.300 1.200, 1.300 contratti in più sul, sul bid che non sull'ASC quindi hanno i, chi ha fatto ordini aggressivi ha ehm, colpito prevalentemente il bid quindi ha portato il prezzo verso il basso Ecco, in questo caso qui abbiamo visto che qui l'asdaq si era mangiato la liquidità e qua a un certo punto, dopo aver raggiunto questo livello, c'è della liquidità che si è messa sopra, ok? E in questo momento fa la resistenza e quindi porta il prezzo verso il basso. Sempre ammesso che chiaramente qui vedete che questo c'è questo, diciamo, chiamiamolo muretto di volumi, che in questo momento sta attraendo il prezzo, e eh, con 115 volumi, vedete che è un, sono volumi più alti rispetto a quelli che normalmente vedete sul book. ok? Qui si vedono anche altri pattern interessanti come il book flipping o, vabbè, ad esempio beh, dopo ve li faccio vedere se riesco a far vedere, per esempio oggi il platino è un, uno strumento che ha avuto una direzione, una chiarezza di movimento impressionante il platino è uno strumento tendenzialmente trend follower e breakout, quindi se rompe dei livelli importanti normalmente continua la sua corsa, il platino è Secondo me è più facile da tradare che non gli indici. Eh, è un, uno strumento con una liquidità decisamente più bassa, più scarsa di quella della, diciamo, di, degli indici, specialmente di ES, oppure del Bundle, di Eurostat 50, ma con un comportamento molto pulito. In questa casa qua adesso non, non lo vedete perché eh, Bookmap vi fa vedere i dati solo da quando accedete alla piattaforma, oppure può andare a cercarsi i dati indietro di... Ehm, Dipende dal forzo fornitore di dati da un'ora, per esempio, sul, sui future fino a 24 ore sull'azionario. Okay. vi faccio vedere per esempio un pattern interessante qui sopra che c'è stato alle 16.03. Eccolo qua. Uh, dunque aspettate ok in questo caso ad esempio la liquidità si trovava qua a supporto quindi, quindi il prezzo era sopra la macchia di liquidità Ok, c'è stata una fortissima accelerazione di impulso che se adesso vado a zoomare vedete Vedete questa sequenza di palle rosse sostanzialmente che si è verificata, palle rosse quindi che indicano che qui hanno solo venduto. Vedete che il CBD è crollato istantaneamente e nel momento in cui il prezzo è sceso la liquidità è stata posta sopra. Questa attività si chiama flip the book quando io sostanzialmente da una parte sono supporto dall'altra parte cambio idea, divento resistenza. Ok, e questa è un'indicazione piuttosto utile per sapere che questo genere di trend e questa man ehm, attività di mangiarsi la liquidità durante la discesa e quindi di, ehm, di far scendere il prezzo perché la forza degli, di coloro che mettono ordini aggressivi in vendita è molto maggiore della forza di resistenza di quelli che vogliono comprare limit sul book, ecco in questo caso qui il fatto che poi si spostino, la liquidità si sposti sopra, è un'indicazione eh, estremamente importante del fatto che il trend probabilmente tenderà a continuare. Infatti vedete cosa poi ha fatto dopo il platino durante la giornata. Okay. Vi eh, faccio vedere, vabbè, questo per esempio è il BTP, anche oggi il BTP ha avuto diciamo, movimenti in cui si è appoggiato sulla liquidità più volte, okay? quindi che la liquidità ha fatto da resistenza. Questo è il DAX. Ecco, vi faccio vedere una cosa importante eh, relativamente al discorso del data feed. Lo Eurex eh, mostrava fino a, mi sembra, ottobre 20 livelli per parte. Dopodiché da fine ottobre se non hanno, si sono messi a offrirne solo 15 per parte. Quindi io sostanzialmente il book del, dell'Eurex sul, sul Bund, sul DAX, è costituito solo da 15 livelli, quindi non ho la cosiddetta full depth of market, quindi non ho la piena profondità del book. Quindi sopra questo prezzo qua, offrezzo un secondo per bloccarlo, cioè 1200, 12.802, io non so che liquidità c'è, perché eh, non, non, ho il, non ho i livelli, ok? Guardate la differenza, per esempio, con i mercati americani come ES, dove invece versa, questo è il book, ho la totale visibilità di tutti i livelli di book, fino a infiniti. Praticamente infiniti, poi chiaramente a 2.900 in questo momento sul, su S ci sono solamente 44 contratti, non so chi, chi si è messo lì a aspettare che arrivi il 2.900, è molto pessimista. La, vedete in questo caso io ho mostrato su bookmap anche le candlestick classiche candele a tempo, eh, le ho fatte vedere solo per dimostrare che esistono ma francamente io non le voglio vedere mentre lavoro con, ehm, con bookmap perché voglio vedere l'andamento del prezzo nel massimo dettaglio, ok? Quindi abbiamo visto sostanzialmente la, la parte, diciamo, del chart, che, ripeto, ha fondamentalmente i volumi, gli eseguiti e la liquidità. E questo indicatore che è il, è il CVD, che chiaramente è estremamente interessante, vabbè, può essere anche utilizzato per analizzare aspetti come le divergenze, quindi non so, nuovi massimi che vengono fatti sul, sul prezzo, ma non vengono fatti sul community volume data, ecco. È un tipo di indicazione abbastanza interessante, vediamo. Invece questa parte di destra della piattaforma. Questa qui è la scala dei prezzi. In questo caso, io ho messo questa colonna eh, che si chiama Custom Notes, dove mi sono segnato alcuni livelli importanti che avevo visto. Per esempio, L1 nella mia simbologia, una cosa che posso aggiungere io a... scrivendoci sopra significa lo cioè del giorno precedente, quindi questo era il minimo di ieri, la chiusura di ieri, questo è il value area low, quindi la parte bassa della value area di ieri, questo è il POC degli ultimi 30 giorni, POC 30 day, questo è il value area high, quindi il massimo della value area del giorno precedente, questo era un valore di LVN, ci sta per low volume load e magari ce ne abbiamo segnato anche questo o i volume node e l'open della candela precedente. Quindi mi posso tracciare qui, a piacemente mi riscrivo come voglio, sulle varie scale di prezzo, quelli che sono degli elementi che voglio tenere sotto attenzione. Ad esempio, se utilizzo il volume profile, potrei andarmi a scrivere per la giornata quelli che sono i livelli che voglio ehm, attenzionare, un termine che mi fa schifo in italiano, comunque, a cui voglio prestare attenzione. Okay. Quindi questa è la, la funzione ehm, Custom dot, COB abbiamo detto, è il current order book che in questo caso io rappresento sotto forma di histogramma in maniera da vedere sia i numeri della, dei, dei prezzi bid, in questo caso quelli dei prezzi ask, ma anche una un'indicazione grafica immediata della, dei punti dove si trova la maggiore eh, concentrazione dei volumi. Ovviamente questa indicazione ce l'ho anche dalle macchie, okay? macchie attuali, quindi... Il, la maggior concentrazione di volume adesso è in questa fase qua, e in questa zona qua, oppure qua o qua, che corrispondono quindi ai picchi dell'istogramma del book. Ok? Quindi il book chiaramente mi dà già l'informazione attuale dei volumi, però il chart mi dà anche quella storica che normalmente non ho. Eh, questa colonna qua mi fornisce le indicazioni delle aggiunte tolte dal book, quindi vedete che io riesco a vedere ad esempio... Quando Certo ci vuole una velocità importante, però resta a vedere se stanno aggiungendo o togliendo pezzi dal book. Chi lavora sul book sa che questa è un'informazione che guarda molto, se specialmente in prossimità del prezzo o in prossimità dei livelli di attenzione come questo, che potrebbe essere una liquidità che fa da supporto, viene tolta o viene aggiunta. Okay? È un'indicazione che io ho anche graficamente oggettivamente, perché... In questo momento vediamo per esempio che la liquidità su questo livello è aumentata. Vedete che qui avevo un certo livello, io posso vedere dire col mouse over, posso vedere che qui c'erano 181 contratti e poi sono man a mano che il prezzo si è avvicinato sono aumentati e qui sono diventati 3.080, no scusate, sono diventati scusate sono un po' imbranato, sono aumentati. Dove sono, dove sono finito? Eccoli qua, sono aumentati 257, 400 eccetera. Quindi la ehm, indicazione diciamo, grafica è, eh, è utile per capire quando la liquidità aumenta, perché la macchia diventa da gialla, ad arancione, da arancione a rossa e tendenzialmente diventa anche un pochino più spessa, perché attorno al livello di picco della liquidità in genere si distribuiscono anche altri livelli. E quindi non è semplicemente una linea su un solo livello di prezzo, ma è una macchia che fa una che rappresenta una zona di prezzi. Okay. Eh, C, ehm, CBP sta per ehm, chart volume profile. Questo è il volume profile, ma è il volume profile la zona di grafico che io sto osservando. In questo caso dalle 17.11 fino alle fino ad oggi sono 18.45, quindi vedo che siamo già abbastanza in là con i tempi, quindi ho sforato e sono stato piuttosto lungo, vi chiedo scusa e però questo mi, mi fa vedere sostanzialmente in maniera grafica il, il volume profile potrei anche vederlo di tutta la sessione sia dezoomando e andando sostanzialmente a vedere dall'inizio dell'attività eh, della giornata oppure, ehm, oppure settandolo perché c'è la possibilità di settare questa, for qui, in maniera, in questa schermata qui in maniera che lo veda sotto forma di eh, volume della volume profile della sessione. Okay? Questo genere di informazione mi permette anche di fare con ehm, bookmap anche l'analisi del cosiddetto footprint. Perché io, se chi è abituato a guardare un footprint vede un'indicazione un di questo tipo, dove a destra ha le ehm, i volumi che sono stati battuti colpendo il bid e a sinistra quelli che sono stati colpiti colpendo l'ask. Ecco, questo genere di informazione normalmente è legato a una candela fissa, cioè una candela a tempo, una candela a volume, una candela a ordini, eccetera. In questo caso la mia è una candela che è zoomabile a piacimento, quindi io posso vedere ad esempio, perché ritengo che questo sia un prezzo interessante, qual è il comportamento del volume profile in questa precisa zona che è quella che io sto visualizzando sul grafico in questo momento. Quindi posso vedere ad esempio le, i cosiddetti trappet traders che spesso si verificano cioè i trappet traders sono quelli che hanno comprato il prezzo più basso o il prezzo più alto e che tendenzialmente eh, se ne accorgono e poi devono ricoprirsi e quindi far invertire il prezzo. Poi da eh, chi usa il volume, diciamo il footprint Parlando, altrimenti forse fa un po' fatica a seguirmi. Ecco perché dicevo, magari un po' di conoscenza del, del mondo volumi aiutano nella lettura delle informazioni che vedo su questa piattaforma. Eh, volevo farvi vedere eh, anche qualche azione, perché ritengo che i movimenti delle azioni siano anche più puliti di quelli anzi, però vi ragione, sono più puliti di quelli degli indici, perché rappresentano un solo tipo di interesse non una somma di andamenti. Vedete eh, si vede molto bene adesso è chiaro che occorre prenderci un po' la mano io sono mesi che guardo tutti i giorni questa roba e quindi ci ho preso un po' la mano però si riesce a capire perfettamente come la liquidità funzioni da attrattore prezzo e talvolta quando è molto grossa e quando ci sono le condizioni giuste anche da repulsore quindi in questo caso qui vedete questa è l'apertura del, del titolo Apple. Ehm, Nell'azionario avrete sempre dei volumi mostruosi in open e soprattutto in close. Quindi qualsiasi giorno voi analizzate vedete che la palla diciamo, dell'open e la palla del close sono nettamente più grosse delle altre. Siccome la dimensione delle palle sono in scala rispetto alla più grande, se io vado a escludere la prima palla vedete che anche questi altri diventano più grandi. La stessa cosa vale per il discorso della liquidità, quindi anche la scala di colore della liquidità è riferita alla porzione di grafico che vedo. Quindi se io zoomo magari una liquidità che mi poteva sembrare arancione, può diventare gialla perché eh, sto guardando delle cose diverse okay? e viceversa. Ecco in questo caso vedete quindi come la liquidità abbia fatto da supporto i prezzi del 290 c'erano eh, 221.439 221, pezzi di Apple qui sopra e questa è un'indicazione un molto interessante anche il fatto che la ehm, liquidità sia o meno permanente cioè eh, stabile quindi eh, questa liquidità vedete che è stata aggiunta alle 15.30, quindi all'apertura del mercato, così come lo è stata questa, ok? che però è stata mangiata dalla forza degli venditori, il volume delta è sceso durante tutta la giornata, e come è stata mangiata questa? Come è stata mangiata questa? Anche se in questo momento qua, vedete questa grossa palla verde, c'è stato un tentativo di, Esistenza del livello, quindi il prezzo è risalito. Poi, dopo, però, la liquidità qui è sparita. E a questo punto, non ha avuto più barriere per arrivare fino al più grosso livello di liquidità di oggi, che era questo qua, che invece ha funzionato molto bene come supporto. Ecco, questo genere di cose: magari fate un. può darsi che questo livello corrisponda anche a qualche minimo di qualche giorno fa sui chart, eh, diciamo classici eh, a tempo. Però eh, non è sempre così, cioè se voi vi, met vi mettete a cercare i punti di inversione degli swing su un grafico di questo tipo, vedete che non sempre sono punti che avreste determinato con eh, l'analisi tecnica classica, quindi con eh, supporti, resistenze, linee orizzontali oppure anche trend line, cose di questo tipo. Vi sfido a fare questo esperimento, quindi di eh, visualizzare le inversioni di prezzo con una logica che eh, può essere completamente diversa da quella dell'analisi tecnica tradizionale. Questo era Apple, poi vi faccio vedere Microsoft. Microsoft ha avuto un tipico, ehm, un tipico assorbimento qua, questo è proprio un esempio paradigmatico di quello che è un assorbimento, cioè il prezzo che scende, in una liquidità enorme, questi pensavano in un ordine mostruoso di sfondarla, ma hanno trovato probabilmente un iceberg e quindi il volume di questa palla, nonostante potesse essere apparentemente maggiore della liquidità presente sul book in questo momento, è stato, ha generato poi una ritorno verso l'alto perché il prezzo non è riuscito a scendere sotto questo livello. Quindi eh, significa che chi era sul book ha mostrato questa liquidità, ma nel momento in cui è arrivato qui il prezzo la, ha fatto un refill del livello e quindi ha impedito agli aggressori che qui dentro hanno fatto uno sforzo enorme. Vedete che questo volume indica vi, vi indica con un pezzo verde un pezzo rosso anche cioè il volume delta, quindi vi indica che qui dentro sono arrivati solo, praticamente solo venditori, quindi venditori che hanno fatto ordini market importantissimi, ma non sono riusciti a mangiarsi questo livello, e il prezzo a questo punto è ritornato in Vi Ricordate un esempio, una cosa molto interessante, se voi siete questo qua, che ha buttato dentro un ordine da 11.916 pezzi, quindi non proprio bruscolini, e vedete che il prezzo non va giù, che cosa fate? Vi rendete conto di essere il pirla che è rimasto con Cerino in mano, quindi quello che si chiama tecnicamente il trap traders, quindi il trader intrappolato. Il trader intrappolato è quello che fa tendenzialmente è ricoprirsi immediatamente ed è lui che poi fa avviare la ricopertura e quindi l'andamento del prezzo nell'altra direzione. Okay. Eh, adesso purtroppo sono andato molto lungo e non c'è tempo, ma li vedremo se vi interessa. Vedremo degli esempi pratici che, che sono sicuramente più istruttivi nella, nel prossimo, nei prossimi webinar dove cercheremo di capire il concetto di assorbimento molto meglio, ma anche il concetto di esaurimento. Abbiamo ancora forse qualche minuto, sì, sono sforato perché l'orario era 45 minuti, ma se mi permettete volevo far vedere ehm, un'altra caratteristica che è quello che dicevo prima, della visualizzazione delle palle, come volete voi. In questo caso qui io, con il tasto a destra del mouse, con vado su volume settings, e in questo tipo di visualizzazione, che è quella forse più semplice per un neofita per iniziare, ho utilizzato una logica di clustering, cioè di aggregazione degli ordini. Okay? Se viceversa voglio vedere... I singoli eseguiti in maniera più pulita posso mettere in clustering none, quindi nessuno, e visualizzare quindi gli ordini in maniera singola, in maniera molto più chiara. Inoltre, per non avere la visualizzazione, vedete che eh, ha comunque la torta di mele che in certi momenti ho lo stesso, tipo qui, vedete c'è qualche torta di mele, un pezzo rosso e un pezzo verde, posso scegliere di visualizzare le cose ma solo nella versione beta della piattaforma sotto forma di volume delta. Quindi non voglio il volume totale che è stato battuto in quella zona, ma solamente il delta volume, quindi il buy meno il sell. E in questo caso le palline assumono un unico colore che è dato dalla differenza sostanzialmente degli eventuali. Ricordo che comunque quando zoom io vedo, vedo gli, le cose a livello atomico, quindi vedo comunque gli ordini in maniera distinta. Però questo, ad esempio, questo ordinetto qua, che io vedo come due ordini quasi appiccicati, in realtà sono due ordini che sono distanti. Questo è il 47-41, questo è il decimo e il secondo, centesimo cioè millesimo e eh, eh, questo è il, è il microsecondo, quindi da qua a qua sono passate una serie di microsecondi, adesso non li ho contati, ma vedete che chiaramente man mano che dezoomo questi ordini eh, si sovrappongono perché ovviamente eh, la visualizzazione grafica tutto ciò che prima era separato adesso diventa un'unica palla, ok? Quindi, l'analisi la per esempio della mh, grafica di cosa è successo in, mo in momenti in cui, per esempio, il prezzo incontra liquidità, ecco, quello che io vi invito a fare qualora diventaste utilizzatore di questa piattaforma è proprio questo: andare a guardare cosa succede quando il prezzo incontra liquidità. Perché è lì che imparate a capire se il prezzo continuerà a avere la liquidità o si fermerà e ci sarà il rimbalzo. Richiede un po' di tempo, ma vi garantisco che dopo un po' di tempo riuscirete a fare delle entrate, diciamo, quasi millimetriche al mercato. Allora, sono veramente lungo, per cui eh, rimandiamo tutta la parte diciamo tecnica di analisi, dei, del, del, di come utilizzare la piattaforma dal da punto di vista pratico e andiamo a vedere un aspetto relativo al broker e ai flussi dei dati allora faccio questo perché io ho un piccolo gruppo diciamo di facebook eh, nel quale ho cominciato a raccontare questo genere di operatività quindi dove alcuni di voi sono qui che mi stanno ascoltando e che hanno visto vari risultati che si riescono a ottenere con questo genere di operatività che sono interessati soprattutto a questi aspetti qua cioè a quali tipi di Um, broker o piattaforme possono essere connessi alle piattaforme io non voglio schierarmi da nessuna parte eh, dico solo che questi sono i potenziali eh, fornitori di, eh, di data feed per i future quindi DX feed, Rhythmic, Red CQG, Capital, Transact, IQ Feed, Sage 5, eccetera. Io eh, relativamente al discorso di future c'è cioè, però da dire che eh, i future di, di XFeed e quelli di Ritmin che sono gli unici che io conosca che hanno il full depth of market, quindi che vi permettono di visualizzare tutti i livelli del book, viceversa non avete questo genere di caratteristiche, per esempio con CQG. Quindi eh, questo riguarda chiaramente i future americani, perché sui future europei il problema non si pone perché comunque sono limitati dall'UREX alla fonte. Per quanto riguarda le stocks, le azioni quindi, eh, potete connettervi a TradeStation, Interactive Worker per la parte esecutiva o a SEDRO che non conosco francamente e DXFeed per la parte di eh, DataFeed. Quindi DXFeed fornisce un flusso dati che è quello che stavate vedendo prima su nazionario americano di alta qualità e potete poi fare gli ordini, quindi la parte esecutiva perché DXFeed non vi permette di fare la parte esecutiva L'Itre Blocker o PlayStation, per quanto riguarda il mondo diciamo dei, delle cripto, eh, c'è cioè, molta più roba, però io, francamente, siamo sugli exchange di criptovalute o qualche reticenza a mettere i soldi, ma magari sono, sono un, mio, un mio problema. Qui dentro, se vi, eh, vedete, vi vedrete la registrazione o vi fate uno screenshot dello schermo, vedete anche qualche dettaglio in più sulla piattaforma Bookmap dove trovare le indicazioni relativamente alla connettività. E in questo caso sono anche i, i, i broker diciamo, che permettono di, di fare eh, attività, quindi sulle, sulle azioni abbiamo detto trade station i e i broker permettono di, di fare trading, sulla parte future di Ameritrade, trade station, trade station presto perché ancora, non, ancora no. Ehm, anche per i trade e invece Stage 5 va bene, Optimus, Canon, Rhythmic, uh, AmpFusion eccetera. Uh, Rhythmic è anche un gateway quindi voi lo potete utilizzare con vari diciamo, broker che vi danno il flusso di dati di Rhythmic e um, quindi vi permette di avere sia il flusso dati sia la parte esecutiva. Ma non voglio sponsorizzare nessuno. Uh, vediamo l'aspetto più dolente il pricing qui dentro avete se andate su bookmap asterisco pricing avete le informazioni che io ho riportato qua voi potete sottoscrivere se volete se vi piace la piattaforma digital che è quella free che vale solo per le criptovalute quindi vi potete volete vi è piaciuta la piattaforma vi interessa ve la scaricate volete iniziare a giocarci con la piattaforma digital avete la possibilità di vedere le criptovalute in tempo reale e eh, l'azionario, però una sola azione per, per, per, per volta, se non ricordo male, ritardato, ok, di 24-48 ore, non ricordo. Comunque anche questo vi permette di eh, familiarizzare con gli elementi della piattaforma. Se poi vi piace, dovete, se volete in realtà vedere il flusso dati, utilizzare il flusso dati per i future e l'azionario, dovete sottoscrivere le piattaforme di pagamento sotto forma della Global o la Global Plus o Plus, come è si dice da noi, visto che è una parola latina, eh, dove la Global è la piattaforma diciamo, più di base che permette di tradare e fare trading solamente sulle cripto, però permette comunque di visualizzare il future e le azioni. Quindi voi con la Global potete visualizzare il future e le azioni e se volete poi fare trading su un'altra piattaforma con un altro broker. Questo vi permette di risparmiare qualche soldo, però vi perdete tutta una serie di indicatori e di, fun di funzionalità che non ho fatto in tempo a farvi vedere oggi, come il detector dei large, um, dei large trade, oppure degli iceberg o gli imbalance, che sono una cosa che vedete qui sopra che vi, sta, vi mostra in maniera abbastanza evidente se c'è più pressione in acquisto o in vendita sul book e se c'è più pressione o in acquisto o in vendita sulla parte esecutiva. Ok, Ricordo che book ed eseguiti sono sempre da lati opposti della, della, della piattaforma. Questo è il prezzo per il caso di, di sottoscrizione mensile. Oppure potete risparmiare un 20% eh, rispetto a quei prezzi facendo l'abbonamento annuale oppure volendo comprarvi quello a vita lifetime. Nel lifetime, però, avete l'upgrade limitato alla versione 7 che è l'attuale, e alla 8. Eh, quindi, se un giorno ci sarà una bookmap 9, non so quando arriverà, eh, con la... penso che non possiate averla. Quindi, questi sono poi i prezzi delle piattaforme che sono abbastanza allineati, diremo, con altre piattaforme professionali di trading. Questa è l'offerta eh, che Bookmap fa, coloro che eh, vanno a, mh, diciamo, nella chat, adesso forse um, Bruce scriverà l'indirizzo, che può, può essere anche questo qua. Sì, l'ho messo nella, nella chat di GoToSoftware. Ok. Sì, no, no, no, okay. quello link è, non, è, non è giusto. All right, ok, sorry. Allora è quello che, indica, che ha messo Bruce nella, nella, nella chat, dove avete un, un po' di sconto. Eh, per esempio con questa formula Global Plus che costa eh, 99 dollari al mese, nei primi tre mesi ce l'avete a, a 49 dollari, 147 dollari per tre mesi. Dopodiché passa a 99. Uh, oppure avete la global plus per un anno al, a un prezzo diciamo scontato sempre circa poco meno del 50 per poco, eh, poco meno del 50 uh, vabbè, queste sono quelle che ho evidenziato perché secondo me sono le offerte più mh, interessanti perché sulla lifetime forse anno lo sconto è inferiore vi lascio scorrere siccome è tardi solamente queste eh, link che se volete fare lo screenshot con eh, ghiazzo o altri strumenti o anche le forbicine semplici di windows queste qua vi permettono di eh, segnarvi che sono delle risorse per approfondire le cose perché vi dico la verità su bookmap trovate una quantità di roba mostruosa nel senso che Brusca, il capo dei formatori si fa un mazzo così per cercare di tutti i giorni di insegnare a utilizzare la piattaforma. purtroppo lo fa in inglese quindi se sì. Eh, potevo dire che Bruce parla un inglese molto comprensibile eh, per, per una capra come me, ma ehm, ci sono veramente tantissime cose, cioè c'è un canale YouTube dove trovate veramente il mondo, eh, c'è decine e decine di video eh, fatti anche da, da, da trader, sono diciamo, professionisti che, che vi danno le indicazioni su come loro utilizzano la piattaforma e poi ci sono degli webinar diciamo, praticamente tutti i giorni da parte di Bruce, sia per quanto riguarda l'utilizzo basico delle funzioni delle piattaforme, sia per quanto riguarda l'analisi in tempo reale delle situazioni. Quindi avete veramente tanta ma tanta roba. Eh, queste altre sono altre ris risorse. Nel sito web trovate una parte di education, una parte di wiki, un blog, un forum, una cosa che, e poi soprattutto il canale YouTube, il canale YouTube veramente c'è tutto, e una cosa che secondo me è veramente una cosa da leggere è questa. Questo perché la maggior parte delle persone non ha assolutamente idea di cosa sia la meccanica del mercato, cioè di cosa significhi quando gli ordini book, la loro priorità, come funziona un ordine iceberg, Uh, qui dentro è spiegato tutto veramente molto molto bene, quindi questo che ho evidenziato in, in bold, in grassetto, è una risorsa che io vi consiglio assolutamente di leggere, anche okay, questo purtroppo è in inglese, quindi uh, per noi italiani è un pochino più complicato. Ecco, questi ad esempio, questi sono ad esempio i, um, i corsi di education che fa Bruce, di cui la prima, la prima parte, questo qua, è disponibile per tutti, la trovate sul canale um, di YouTube. Queste invece sono disponibili solo per i clienti. Va bene, io chiuderei qua e lascerei le, le, le eventuali domande e risposte, però volevo farvi capire di che cosa vorrei parlarvi eventualmente la prossima volta, qualora vi potesse interessare io vorrei far capire ehm per chi sono veramente le mani forti e cosa interessa loro a fare e se guadagnano sempre questo perché noi sappiamo che pensiamo che il, il, i retail vadano contro le mani forti e che le mani forti sono lì per manipolarci e per guadagnare dei retail vedremo che questa cosa è assolutamente falsa che dis, diciamo, lo scontro è tra mani forti e contro mani forti e che non necessariamente le mani forti hanno gli stessi interessi cioè non tutti sono necessariamente speculatori c'è chi, chi fa arbitraggio, chi fa engine eccetera Cercheremo di guardare queste cose guardando dei numeri, numeri veri, e non illazioni eh, campate in, in aria. Quindi vedremo anche qual è l'influenza dei trader retail sui mercati dei future, che ve lo anticipo già è praticamente zero. Vedremo un po' meglio quello che non siamo riusciti a vedere oggi, quindi l'assorbimento, l'esaurimento, quando il prezzo inverte, quando il prezzo si mangia la liquidità, perché lo fa. Vedremo anche eh, cosa sono gli algo di execution alpha, come intervengono sui mercati, che funzione ha, per esempio. Abbiamo visto forse un indicatore velocemente che era il eh, VUAP, cioè il VUAP, cioè il volume weighted average price. Cercheremo di capire qual è, cosa deve fare un istituzionale per cercare di portare a casa la pagnotta tutti i giorni. Eh, cercheremo di provare a capire cosa fareste voi se foste un istituzionale che deve, deve comprarsi mille lotti di DAX, che sono circa. Adesso, oltre un po' meno, 325 milioni di euro, okay? eh, perché ovviamente non potete mettere un ordine sul book di 1000 notti di DAX perché vi vedono, e nello stesso tempo non potete mettere un ordine market di 1000 notti di DAX perché esecutate il book. Quindi cer cercheremo di capire cosa, cosa fa un istituzionale quando vuole lavorare e questo è utile per cer perché cercheremo di capire perché il prezzo si muove in un certo modo. Poi vedremo come preparare la giornata di lavoro, gestire il news flow, quindi le notizie che arrivano, quelle calendarie quelle che invece sono, diciamo, vengono di squawk, cioè le, le, le notizie che arrivano istantanee. Cercheremo di capire se gli strumenti finanziari sono tutti uguali, se si trattano tutti nello stesso modo, se ci sono delle volatilità e dei volumi differenti tra le varie sessioni. E poi cercheremo di fare un po' di chiarezza anche sul discorso della manipolazione del mercato, cioè quelle che sono attività eh, vietate per legge che sono cosiddette pratiche di rompenti o di manipolazione come il cold stuffing, lo spoofing, lo trade, il pend book, il book flipping eccetera eccetera che sono attività che sebbene siano vietate si vedono sui mercati tutti i giorni can you confirm Bruce that spoofing or book flipping are current in, uh, in the market every single day? Sì, sì, sì si può vedere Uh, ok, that's, that's all, quindi chiudo. Eh, in realtà abbiamo fatto veramente tardi, quindi non credo che ci sia non so, tempo per domande, non so se ce ne sono. Eh, um... Ma ci sono qualche domande? Eh, inizio con, forse con eh, Enrico. Uh, mi dicono complimenti il materiale interessante. Andate nel prossimo webinar. È già decisa, c'è una data. Um, de, il 30 di marzo, che can you, you confermi, uh, Bruce? This, uh, march the 30th, no, no, è uh, il uh, uh, uh, 20th fr Friday, uh, uh, march 20th. Ah, ok. So, sorry. Uh, quindi, queste sono diciamo, la data che, che, che faremo. Però non so se quello faremo in. Uh, in inglese o in italiano, adesso vediamo se lo faremo con traduzione. una traduzione un po' antipatica, non riesco a vedere bene le domande. Forse se faccio dei touch, qua. Ah, ok. Hai provato a connettere Bookmap a diretta? Eh, no, non ho provato. So che ci sta provando il mio amico Fabrizio Minciotti. Non so se ci riesce. Così, chi ha, chi chi ha diretta con le API potrebbe connettere il FIB e l'azionario italiano. Uh, puoi suggerire qualche parte di liquidità da utilizzare su Nasdaq a un secondo? Un secondo no, francamente non, è un, cioè, non credo che abbia senso lavorare su, su un secondo, ma uh, vi garantisco che se voi incominciate a guardare la liquidità e uh, vedere cosa accade quando il prezzo incrocia la liquidità, riuscirete ad entrare sui reversal, ad esempio, con una precisione che è infinitamente superiore a quella che avrete con un grafico di tipo tradizionale dove sostanzialmente vi accorgete che il prezzo inverte solo quando vi si forma magari una pin bar su un supporto o una resistenza alle 16.30 su Apple può essere posato un flip the book non lo so adesso dovrei guardarci diretti dati free per multicharts ma sono venditi ok uh, Complimento ah. Beh, questi sono complimenti, quindi non li, faccia, non li facciamo vedere. Grazie, comunque. Enrico, già lo usi per il live trading profit factor su sei mesi? Questa è una domanda impertinente. Qualcuno del mio gruppo Facebook ha visto quanto, eh, quanto si riesce a fare. Eh, scusate, una cosa pubblica, non, non lo metto. Diciamo che mh, le mie performance sono, sono migliorate parecchio. Uh, vorrei un webinar sulle strategie intraday day con Bookmap se possibile sì, volentieri quante dura questa domanda interessante. Quante di, di mio amico Andrea eh, quanto, quanto dura la mia operatività, cioè quanto dura mediamente un trade allora, chi fa trading eh, in day purtroppo si trova a eh, dover mh, diciamo, fare un'attività più frenetica necessariamente di chi fa attività multiday eh, la, qual è lo svantaggio principale? Lo svantaggio principale è che, che l'edge che vi fornisce questo genere di indicazioni eh, dura poco, cioè, eh, perché il, diciamo, le cose cambiano molto molto velocemente e quindi il fatto che ci sia per esempio un'accelerazione del volume, che si veda una chiara... Partenza, per esempio del CVD verso l'alto, che ci sia un, un assorbimento che poi porta il prezzo verso l'alto, tipicamente non sono eh, inversioni che io posso utilizzare e guardare per, per tenere giorni. Quindi quello che vi dico è che io normalmente lavoro sul Nasdaq per portarmi a casa tra i 10 e i 30 punti. Okay? Uh, a volte meno, uh, a volte di più. Insomma, in questi giorni per esempio il Nasdaq ha avuto dei, dei swing tra dei mostruosi da 70 punti, così in 5 minuti si riuscivano a fare più, più facilmente. Ecco, questa roba qua significa chiaramente che uh, voi avrete degli average trade un pochino più bassi, però l'edge che ottenete vi porterà a un... Diciamo, a migliorare il cosiddetto risk reward in favore vostro e quindi eh, l'operatività eh, riesce a essere comunque estremamente profittevole con un profit factor molto alto. Chiaro, non Ci vuole tanta pratica, non, non, non nego. Quante ore al giorno sto davanti al, al monitor? E, beh, questa è una domanda a cui faccio fatica a rispondere. A guardare se sta roba, io magari la mattina tendenzialmente non lavoro e lavoro magari il pomeriggio. Oppure, per esempio, vi faccio gli ultimi 10 minuti di Nasdaq perché so che la valuta di età è pazzesca. E, per cui, non lo so, questo dipende anche un po' dall'avidità che voi avete, perché se riuscite a farvi che so, 20 punti di Nasdaq che sono con un lotto un 400 dollari, potreste dire vabbè, mi basta, e vado smesso e vado fuori, oppure siete avidi e volete farne di, cercare di farne di più, rischiando di perdere tutto chiaramente. E poi il rischio dell'intraday è quello di diventare ludopatici, ma questo lo sappiamo tutti. Quindi chiaramente una, un average 3 più basso, ma devo dire che insomma, le commissioni, lo slippage, eccetera, visto l'edge che c'è, non incidono più di tanto. Su quali strumenti si stai trovando meglio, azioni o future? Come dicevo prima, l'azionario è sicuramente più pulito del future, però purtroppo ha molto meno leva. La leva intraday per nazionale americana è 4, mentre invece la leva sui future è mediamente 15 eccetera, quindi eh, insomma, per lavorare sull'azionario, e portarsi a casa la, la pagnotta un occorre un conto consistente ovviamente con i future, eh, con tutti i rischi che, che, che ha la leva sicuramente si può fare, eh, si può fare meglio. Quanto può essere importante la parte hardware per, per, per... Ecco, questa è un, una domanda anche questa centrata, cioè che hardware ci vuole? Eh, BookMap è una piattaforma abbastanza demanding in termini di CPU e di scheda grafica, eccetera, ma soprattutto lo è perché il flusso dati è pesantissimo. Eh, chiar, cerchiamo di capire un aspetto. Quando, mentre io, vi so, carico un grafico a candele, okay, io sto passando i dati open eye, low close, ok? In mezzo non c'è niente. Eh, al limite c'è il volume all'interno di una candela. Quindi scaricare dieci anni di open eye, low close, anche di candela un minuto non pesa niente, ok? Qui dentro invece vi portate gli eseguiti al nanosecondo, con il loro timestamp, con il loro volume e con eh, la storia del book. Cioè voi, istante per istante, con una frequenza di refresh, che se non mi ricordo male è di 250 millisecondi, Uh, avete l'esatta dimensione di tutti i livelli del book. Tutti i livelli vuol dire tutti. Cioè, mh, il livello 200 di, di, di Microsoft eh, io ce l'ho da, da tutta la giornata, ok? Quindi qui che ci fossero 143.694 volumi, io devo registrarlo ogni 250.000 secondi. Vi rendete conto che questa roba qua chiaramente pesa tantissimo, quindi il flusso dati è veramente un aspetto... Importante. Occorre un flusso dati di qualità e il dati di qualità costa e pesa, ok? costa perché un flusso dati di qualità veramente costa insomma, una settantina di, di dollari al mese solo per il future e un centinaio passa per l'azionario ci vogliono. Um, altra domanda: se giornate di queste di volatilità eh, sono state più difficili o più facili, um, io preferisco la più bassa volatilità perché preferisco giocare a rimbalzare tra i livelli di supporto e resistenza. Però eh, dipende, non, non mi fossilizzo. E, eh, chi mi ha fatto la domanda sa bene quali sono stati i risultati degli ultimi due giorni della mia operatività e quindi eh, sa bene che quando ci sono dei trend molto forti è sempre meglio starci dentro. Um, Dunque, non avendo riferimenti sui volumi passati, devo per forza aggiungere un'altra piattaforma per i volumi? Se voglio vedere il volume profile, domanda Roberto, sì, sì, io ho un'altra piattaforma con la quale guardo il volume profile, per esempio degli ultimi della settimana, della, perché, perché Boomback? Eh, o ve la mettete su Vps e in teoria vi raccogliete i dati anche dei giorni precedenti, oppure da quando c'è la piattaforma, e vi comincia a caricare i dati, non a storici e non è fatta per fare un'analisi del volume profile uh, sul, sul più, più alto periodo però ci sono piattaforme detto tra noi c'è cioè, uh, TradingView ad esempio, è una piattaforma fatta da, da Multicharts costa pochissimo e mi permette di fare tutto ciò che volete per quanto riguarda il mondo del volume profile per dirne una poi ce ne sono altre Overchart uh, Volsis e, e tante altre non voglio fare pubblicità a Market Delta così cioè, ce ne sono tante quindi quella che vi piace di più è che vi trovate meglio uh, boh, non lo so ce ne sono altre domande non riesco a leggerle proprio tutte uh, bookmap abbinabile apro real time mi chiede Enrico leggetto uh, no non che io sappia quindi se io so come lavora Enrico con real Time, con tutti i suoi livelli e con eh, l'analisi del supertrend nella DX, eccetera, eh, no, questa sarebbe una piattaforma a parte diciamo, per, per cercare di ottimizzare quelle accelerazioni che tu vedi ad esempio eh, con la DX oppure con le tue strategie diciamo, di swing back sul, sulle Bollinger, eccetera. Mm, non so se ci sono altre come visualizzare volume high e volume low chiede Lucio e come dicevo prima ci vuole un'altra piattaforma perché eh, ci vuole una piattaforma di volume profile quindi questa è una piattaforma che vi, vi fa vedere le cose immediate mh, attuali eh, se volete fare un'analisi multi day chiaramente vi, vi serve abbinarla a un'altra piattaforma diciamo più tradizionale che però si trovano facilmente okay? Penso che vai, non riesco a, a, a rispondere a tutti, purtroppo. Vi uh, chiedo scusa, ma siamo già andati oltre di mezz'ora, quindi um, lascio la parola a tutti. Vi saluto e vi ringrazio, ovviamente, e lascio la parola a Bruce per... per i saluti finali. Thank you very much, Bruce, for... for your invitation. And... Uh, uh, Enrico, everything. <coughs> <laughs> bravissimo è veramente un un webinar alto a livello alto qui allora forse vediamo come come va a marzo 20 marzo per, per farlo in, in inglese con con traduzione in, in, in italiano e vediamo uh, co, cosa facciamo esattamente ma è um, veramente uh, molto chiaro uh, come spiegato uh, tutti i funzionali uh, funzionalità di, di bookmap grazie va well, bene uh, allora um, uh, I, I'll, i'll send the rest of the questions to you uh, if you like uh you can answer um enrico uh and then uh, yes we... thank you. okay excellent um yeah uh, thank you good. thank you very much uh really really a fantastic webinar grazie a tutti ciao buona serata, buona serata.